Da un certo pubblico ne sono contento eh, perché il tema è indubbiamente interessante. Diciamo che il tema del fisco è centrale per ogni Stato, in questo momento, eh, in, in questo momento da diversi anni in Italia è veramente un buco nero o se vogliamo essere ottimisti un buco grigio. E per, per dirvi un episodio, eh, 15 giorni fa mi sono trovato in un, diciamo, un salotto, in una riunione di alto livello, diciamo, di gente della eh, borghesia trentina e non molto vincitata, eh, docenti universitari e dicendo, orientati, orientati a sinistra. E io, a un certo momento, parlato della fiscalità e ho ricordato come in America negli anni, negli, anni 60, negli anni 60 ci fosse una pressione fiscale attorno al 90%, in Inghilterra addirittura al 95% di qualcosa di cui si lamentavano i Beatles. La cosa ha suscitato assolutamente sconcerto, mi ha detto ma guarda non sei sicuro che questo o inviati per mail la documentazione per cui in effetti era quella la pressione fiscale. Dopo di allora Reagan e la Thatcher hanno stravinto perché non solo hanno imposto il discorso che i ricchi si tassano poco ma hanno cancellato la stessa idea che si potessero mai tassare Ora non credo, non è questo l'argomento eh, della, della serata, l'argomento dei livelli di tassazione, l'argomento è invece come si può fare un accertamenti e riscossioni in maniera corretta, efficace e quindi all'interno delle leggi che vengono stabilite, come queste leggi vengano e quindi il livello di tassazione stabilito dal Parlamento, delle varie autorità, la discussione sia corretta e non ci siano quei notissimi, tremendi fenomeni di evasione e di illusione fiscale di cui che, che non conosco, che noi conosciamo. E per parte mia, io non mi sono presentato, sono il direttore di questo Trentino, eh, per parte mia ringrazio il Movimento 5 Stelle non solo per avermi chiamato proprio per, per, eh, fare, per moderare questo dibattito, ma anche perché credo che eh, aprire un discorso su questi temi sia decisamente importante. Un saluto.